Allora ragazzi, se siete ancora con me, non ho ancora ricevuto <ride> richieste o critiche o domande, quindi faccio finta e vada tutto bene. Oggi vi parlo degli accordi semi-diminuiti. Semi-diminuiti sono quegli accordi minori, scusate, quelle triadi diminuite. Oggi vi faccio un regalo facciano tutto in Do, Do semi diminuito, quindi triade di Do diminuita, Do mi bemolle, Sol bemolle, ci aggiungiamo un intervallo di terza maggiore, Si bemolle, quindi abbiamo una settima minore. Spesso si trovano scritti minore settima, M7, tra parentesi bemolle 5, oppure il tondino con la righetta. Ehm, questi in genere sono i, i due simboli più utilizzati, le sigle più utilizzate eh, si differenziano dal diminuito settima che vedremo prossimamente che invece ha la settima diminuita quindi ancora un semitono sotto eh, andiamo a vedere le tre posizioni per questo arpeggio quindi abbiamo detto in do minore in do semidiminuito mignolo io prendo la tonica, poi col secondo dito, col medio prendo la terza minore, col primo dito l'indice la, la quinta bemolle, quindi sol bemolle, e con il mignolo la settima minore, si bemolle. medio indice mini la quinta bemolle con l'anulare o anche con l'indice la settima minore e l'ultima con il primo dito l'indice Vediamo un attimo eh, sulle varie ottave su, tutto lo, su tutta la tastiera, posso partire dal Sol bemolle a basso. anche per questo tipo di, di accordo di arpeggio si può fare un esercizio per semitoni quindi in mi mi semi diminuito fa e così via e come sempre discendenti eh, mischiati eh, chi più, più, più ne metta partendo dalla terza ad esempio sempre mi dalla quinta diminuita eccetera eccetera eh, questo tipo di, di arpeggio personalmente eh, io lo uso eh, poco vi dico la verità eh, per quanto riguarda l'improvvisazione e eh, ovviamente eh, si usa praticamente sul, sugli accordi appunto semi diminuiti e poco altro eh, parlo sempre dell'improvvisazione quindi andiamo a sentire più che altro la sonorità di questo accordo un po' strano un po' instabile Not sink. Do minore, vedete, Re seminito, Sol settima, Do minore, torniamo sul Do seminito. Oh semplice da eh, diciamo in un contesto così con un tappeto fisso non è molto semplice svilupparci degli assoli o, o quant'altro comunque eh, ripeto è molto usato nel, nel jazz e non solo quindi un accordo che va studiato come tutti gli altri e quindi avanti con gli esercizi cambiate tonalità eh, nello studio sempre e nel prossimo video parleremo dei diminuiti settiman